Vi dicevo che volevo cominciare con una nota lieta che tra l'altro vi ho anche preannunciato in apertura e ci facciamo raccontare che cosa è successo da Michela Gaggero, volontaria dell'AMPAS nel campo base di Amatrice, una studentessa di medicina che è arrivata ad Amatrice per prestare soccorso. Intanto la salutiamo e la ringraziamo per la sua, la sua disponibilità a quest'ora. Michela, buonasera. Buonasera a tutti. Vi... Vi parlo dal campo di Amatrice, dal campo dell'Ampas, Associazione Nazionale Pubblica Assistenze e sono qui per raccontarvi l'esperienza che abbiamo vissuto ieri sera nella sera de, dell'otto dove quattro persone della, della popolazione, quindi quattro nostri ospiti che vivono con noi nelle tende, hanno voluto fare la matriciana per tutti i volontari e per tutti gli ospiti del campo. Eh, che vi posso dire, è stata un'esperienza bellissima abbiamo lavorato a contatto con loro i cuochi e eh, noi che gestiamo la cucina hanno, ci hanno insegnato a tagliare il guanciale, quindi come si toglie il pepe, come si toglie la cotenna, come si eh, come si cuoce il guanciale e ieri poi ci hanno insegnato come si prepara eh, del tutto la matriciana quindi hanno insegnato che la matriciana si mette in, pade in una padella di ferro, il guanciale viene tagliato a listarelle oppure a cuvetti come dicono loro lo facciamo rosolare e eh, cuocere nel, nel grasso del guanciale alla fine poi andiamo ad unire eh, il, sugo, il sugo di pomodoro e alla fine andiamo a mettere appunto la pasta per poi andare andare a eh, spolverarlo, come possiamo dire, con il pecorino. Mm -hmm. Insomma, è un eh, una bella sì. esperienza, no? immagino l'atmosfera festosa, anche gioiosa, ma anche commossa no? in di una, di una, di una simile circostanza. Eh, sì, è stata un'esperienza bellissima, in primis perché abbiamo potuto unire i volontari che abbiamo nel campo con gli abitanti del campo, quindi è stato un momento di condivisione sia dei loro ideali che dei nostri ideali. Posso dirvi che la cucina ha lavorato molto bene, c'è stato subito un feeling tra i nostri volontari e la popolazione e sì, il clima alla fine della serata è stato molto bello, c'è stata grande commozione sia da parte loro che hanno espresso il loro dispiacere nel vederci partire e andare via, sia da parte nostra che ci dispiaciamo nell'andare via. Mm -hmm. Lei da quanti giorni è ad Amatrice e che cosa sta facendo? Allora, io sono partita sabato scorso, è una settimana che sono ad Amatrice, riparto domani per Genova e il mio ruolo all'interno del campo è il responsabile della cucina. Mm -hmm. Ma lei aveva un'esperienza di questo tipo precedente? Oh, così. Sì, ho un'esperienza datata a 2012 in Emilia-Romagna dove ho fatto un mese in Emilia-Romagna come, come capo della cucina. e Dopo quell'esperienza ho fatto dei corsi di formazione appositi che ha indetto l'AMPAS fino ad arrivare poi a questa esperienza vera e propria dopo la formazione ricevuta. Mm, quindi diciamo lei era pronta a partire per ogni evenienza e, e purtroppo l'occasione c'è stata, insomma, dico purtroppo sì, perché sì. è chiaro, no? È stata messa alla prova la sua abilità, ma insomma è una circostanza molto dolorosa e chiaramente c'è bisogno di persone anche esperte no? in fasi come queste. Giustissimo, anche perché l'AMPAS tende a formare i suoi volontari. È un anno circa, due anni che è partito il progetto di formazione nella protezione civile, dove abbiamo formato tantissimi volontari in Italia, eh, sia come generici, quindi come persone pronte a partire per eh, questi eventi, sia come specifici. Abbiamo dei corsi di specificità in cucina, logistica, capocampo e segreteria. Quindi ci siamo molto, molto preparati sotto questo aspetto. Ecco, al di là degli aiuti che state portando, volevo capire un po' che tipo di empatia si sta realizzando lì eh, nel campo, ma eh, tra le rovine, tra le macerie naturalmente con la gente del posto, cioè eh, immagino la, la riconoscenza, questa è fuori discussione, insomma non ce la deve neanche descrivere, ma, uh, sono persone con le quali avete incominciato eh, a vivere insieme fin dal primo giorno, dormite nelle stesse tende, quindi eh, passate la giornata insieme, parlate dei problemi che dovranno affrontare, quindi diciamo, si è creata una familiarità eh, del tutto inaspettata insomma tra persone che non si conoscevano prima. Sì, allora io devo essere sincera, noi siamo arrivati qui abbastanza prevenuti, prevenuti nel senso che non volevamo eh, andare nella loro intimità, eh, non volevamo prendere subito contatto perché comunque è una popolazione che è ancora molto scossa dall'evento. In realtà ci siamo trovati davanti a una popolazione che ha tanta voglia di ricominciare, ha tanta voglia eh, di rivivere e eh, ha instaurato con noi un grande rapporto di fiducia, quindi noi ora dopo una settimana con loro parliamo, mangiamo insieme. Eh, ci raccontano, sono contenti che noi siamo qua, eh, dispiaciuti che ce ne andiamo, però sì, da un, un inizio un po' in cui noi eravamo freddi e distaccati in realtà eh, dopo si è creato questo rapporto di fiducia che a loro è piaciuto molto e a noi altrettanto. Benissimo, ringraziamo Michela Gaggero volontaria dell'AMPAS nel campo base di Amatrice, una studentessa di medicina di Genova che è lì da diversi giorni e che domani conclude questa sua bella esperienza che le rimarrà dentro sicuramente, no? indimenticabile un'esperienza indimenticabile vi salutiamo anche noi dal campo di Amatrice che siamo tutti qui e buonanotte a tutti bene, un abbraccio a tutti quanti eh, eh, gli abitanti di questo campo eh, da parte di tutti gli ascoltatori di Radio 1 grazie per averci seguito allora grazie a voi un caro saluto e